Ci sono un papà e un figlio che sono entrambi tagliarigna. Mentre stanno lavorando su un pezzo di legno, all'improvviso la sega circolare, pa! Taglia la mano al figlio. Il figlio, vada, vada, vada, vada, mano. mano. Corriamo all'ospedale, vanno all'ospedale, vanno, all vanno a una clinica privata. Con la mano nel ghiaccio e fa: Dottore, ma lo potete salvare mio figlio? Gli potete rimettere la mano a posto? Beh, lo guarda, con i legamenti così. Se gli interveniamo, sì, lo possiamo fare. Eh, sono 7000 euro. Quattro, guarda, e 7000 euro, cioè, noi siamo taglialini, cioè. Dai prendiamo i soldi. Vado un attimo alla clinica pubblica. Se è qualcosa, e vediamo come fare. Sbrigatevi, però, perché c'è poco tempo. Ma la clinica pubblica fa. E se si è fatto male la mano, non ce più, poi il dottore si sì, va buono, ti appare, non poi che spara trappola, no? si sì, mette eh, 50 euro, ma 50 euro, che fai l'intervento dopo 6 ore, torna il figlio, esce fuori dalla sala operatore. Papà, ma devo dire la verità, ma sta male, 50 euro, funziona è bellissima. E noi che volevamo spendere 7 mila euro, ma mia dai, uh, a c'è